Dopo aver pubblicato molti libri sull'immigrazione, la terza ha deciso di pubblicare una cartolina una cartolina che contiene dieci numeri, dieci numeri per capire l'immigrazione eh, sono numeri che riguardano per esempio il numero di immigrati in Italia che è nella media europea e non questo numero terribile di invasione che qualcosa si sente dire il numero che riguarda il PIL, il prodotto degli immigrati, che è molto rilevante il numero che riguarda ciò che gli immigrati danno e ciò che gli immigrati ricevono, c'è cioè un differenziale positivo, per esempio in termini di pensioni, ci danno più di quanto ricevono. Uh, L'età degli immigrati e il fabbisogno di, di lavoro che abbiamo, e quindi col calo demografico, quanto in Italia come in altri paesi, c'è bisogno di persone giovani che arrivino e si integrino. Perché questi numeri? Perché questi ci restituiscono una cosa reale, al di là delle percezioni alimentate, spesso percezioni sbagliate, alimentate da cifre sbagliate o da discorsi sbagliati ehm, che non fanno riferimento a un contesto, che vengono buttati lì come slogan l'invasione, l'emergenza e che nascondono un aspetto molto invece più importante che è l'integrazione degli immigrati. Bisogna fare un lavoro molto importante, non facile, che avremmo dovuto cominciare già anni fa per far sì che questi immigrati si integrino e quindi siano utili a tutti, come dire, sia utili a un contributo positivo al nostro Paese. Ecco, le cifre di questa cartolina ci servono a questo, a riportarci a dati reali, concreti, eh, per poter affrontare una questione difficile e complicata, ma che ha una potenzialità positiva per tutti.